Ciao a tutti! Oggi prepareremo la mousse all'albicocca. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti più 3 ore di raffreddamento in frigo. Gli Ingredienti sono albicocche mature tagliate a pezzetti, acqua, zucchero, gelatina mollata in acqua fredda, vanillina, panna e zucchero a velo. Diamo il via alla ricetta. Per prima cosa mettiamo la panna in congelatore che ci, sa ci servirà ben fredda per montarla. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero, l'acqua e le albicocche. Le facciamo cuocere per 15 minuti, 100 gradi, velocità 1. Aggiungiamo la vanillina e la gelatina ben strizzata e frullare per 40 secondi da velocità 5 a velocità 10. Trasferire in una ciotola capiente e lasciare raffreddare, lavare e asciugare bene il boccale. Una volta che si è raffreddata, montiamo la panna. Posizioniamo la farfalla sulle lame. Mettiamo lo zucchero a velo. Abbiamo ripreso la panna dal freezer, versiamola. E la montiamo senza tempo e senza misurino a velocità 3,5. La panna è ben montata, trasferiamola nel contenitore con la salsa di albicocche. Amalgamiamo delicatamente con la spatola. Trasferiamola in stampini in monoporzione e riponiamola in frigo per almeno 3 ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso la mousse dal frigo, sformiamole e serviamole. Mousse all'albicocca.